Oh my god! Oh, ma voi siete pazzi! Ok Madonna! Ragazzi questa è una delle cose più paurose che io abbia mai fatto nella mia vita! Ragazzi ce l'ho fatta, sono finalmente arrivato, cioè non sono tanto lontano, sono a Madeira ragazzi, Portogallo, un po' più in Africa forse in Portogallo, ma cioè non è così lontano come viaggio tutto il giorno che sono per aeroporti, cioè com'è possibile che per venire qua ci ho messo lo stesso tempo che ci metto di solito per andare in Canada e ho preso il volo più costoso che c'era per risparmiare tempo, però ragazzi... Che location! A parte che sono entrato in stanza prima, vi ho fatto anche una storia su Instagram. Seguitemi su Instagram perché vedete tutti i retroscene E soprattutto vedete in anteprima quello che poi magari uscirà su YouTube. Entro in stanza, metto la chiave, si accende da solo la TV. E cosa c'era? MTV che andava con i Tenacious D. Poi mi giro, mi giro e cosa vedo? Oh! Ma dove cazzo siamo? Ma che posto è? Eh? Vabbè, sai che c'è. <ride> che cazzo è? Milano! Eh? ma le sbatte non sono ancora finite perché devo montare ancora la bici che domani mattina sveglia presto che si inizia a filmare a cannone tre giorni e tra l'altro domani vi spiegherò cosa sono venuto a fare a Madeira. perché il viaggio non l'ho organizzato io Abbiamo cambiato completamente location. Come vedete, dal sole siamo passati a nebbia completa. E siamo qui con il direttore di tutto, Jacob. Buongiorno, Will. Buongiorno, arrivederci. E poi i ragazzi di Pride Madeira. Buongiorno. Buongiorno, nome? Marco. E? João. What? Juan. Juan. Juan. How can I translate for Italian? Italian is well. Same? Sì. Ok, ok. <ride> Siamo venuti a fare fino a Madeira. Lo vedete benissimo una e una due cosa sono? è la nuova Insta360 One R S quindi la versione maggiorata e versione migliorata della Insta360 One R, cioè la telecamera modulare di Insta360 sono venuto con gli altri proprio perché stiamo filmando il video di presentazione e il video di drop di lancio della telecamera perché hanno scelto me? perché io ho già usato le telecamere quindi quei cani sono giù mi hanno mandato su adesso io devo far partire tutto perché sanno che le so usare facciamo questo primo test con le Insta360 One RS. Il ultima besta ragazzi come potete vedere uh, siamo yeah. già Montati male Praticamente come funziona ragazzi Gireremo l'isola in questi giorni A cercare gli spot più pazzeschi Proprio più scenografici E filmare tutto con la Insta 360 One RS Io mi aiuterò oltre a filmare ovviamente con loro Mi sto aiutando con la piccolina la Go 2 Guarda che figata Sembra un po' di essere Jurassic Park Cosa figa ovviamente ragazzi che l'app di Insta3Santa, anche qua i professionisti riguardano le clip con l'app. Ragazzi la parte bella della giornata. Ci fermiamo a mangiare nella locanda tipica Madeireiana. Ma ma Vi devo mostrare una cosa veramente, cioè non l'avevo mai vista. Stiamo iniziando a pranzare, il buon Will ha preso so, <ride> giustamente un cappuccino. Si beve il cappuccino prima di pranzo. Well, this, is, this is why Brexit happens. These like cultural differences you can't overcome, <laughs> you know. allora stavamo filmando. Stavo cercando di fare una bubacca con la bici su una roccia. E sono caduto all'indietro. E praticamente sono caduto di schiena sulla merda di vacca Ho sporcato un pochino la felpa. Dice, vabbè, c'avevi la felpa, non ti sporchi, eh no? È passata attraverso Do You know how we say when it's that high? We say ARAFACCHA DU CAZZ Try, am... try ARA ARA Fac. FACCHA DU DU CAZZ CAZZ Arafac DU CAZZ Arafac DU CAZZ Ara. Ara. Esatto Ragazzi non avete idea di quanto sia massacrante filmare per questi video qua Perché tu devi continuare, a salire e scendere, cambiare gli attacchi Per sentire quello che ha di dire uno, sentire quello che ha di dire l'altro Poi no, non va bene da quella parte lì, farlo un po' più storto È bello perché l'esperienza è veramente figa Ma è molto molto stancante È un lavoro, siamo qui per quello e lo facciamo Comunque devo dire ragazzi... Scelta azzeccatissima, mi sono arrivate da poco le barrette proteiche al mango, azzeccatissime per l'ambiente così tropicale, link in descrizione e codice faraone per extra 15% di sconto eh. Mettiamo un attimo da parte questa Perché sono riuscito finalmente a rubare dalle mani di Jacob Cioè quello che filma La nuova Insta 3 Santa One RS ragazzi Oh, Tutto il giorno che mi filmano con questa telecamera E ancora non è riuscito a prenderla in mano Ovviamente quando voi state vedendo il video La telecamera è già uscita E ovviamente trovate sempre il link in descrizione Ma Insta 3 Santa ce ne ha date due E dobbiamo spartircele Tranne che quei due bastardoni là Non spartiscono niente ragazzi Sapete che c'è? Sono stanco ma quella piscina lì mi guarda troppo per non poterla usare. Non è il momento proprio più indicato forse per fare il bagno in questo momento perché vi dico fa abbastanza freschino ma un puccio i vecchi qua dietro che guardano tanto non capisco ok. Pensavo di fare la recensione qua torno in camera perché sennò man male e non finisco lo shooting nei prossimi giorni. Ok ragazzi, finalmente pulito e profumato Ma quindi che differenze ci sono tra la nuova Insta360 OneRS e la Insta360 One R? Per chi non lo sapesse, la Insta360 One R è la telecamera modulare La cosa figa che ha fatto Insta360 appunto è che adesso ha un nuovo cervello, la RS Però, ipoteticamente, uno può attaccarci le cose vecchie della Insta360 One R Io voglio attaccargli il modulo 360 Prendo il corpo della One RS, modulo 360 e batteria della RS perché la batteria dell'RS ragazzi? Perché la batteria dell'RS è migliorata fino al 21% in più di batteria La nuova lente RS 4K Boost con sensore da mezzo pollice che arriva fino a 48 megapixel Audio migliorato perché hanno messo un nuovo microfono che dovrebbe appunto ridurre ulteriormente il rumore del vento Case della telecamera è cambiato completamente Adesso ha un comodissimo pulsantino per aprire e sfilarla da di fianco direttamente Ma la cosa più figa ragazzi che secondo me ha fatto Insta 60 per questa nuova telecamera che ha ascoltato gli influencer. Le Insta300 sono veramente comodissime da utilizzare dal telefono, ragazzi. Hanno un'app veramente ottimizzata al 100%. Ma per chi, come noi creator o noi youtuber, usa questa telecamera quotidianamente e quindi filma una marea di video e anche lunghissimi, la nota dolente era che tutte le clip, una volta registrate, per mettere nel programma in montaggio, prima dovevano passare per Insta300 Studio, che è il programmino che Insta300 ha fatto apposta per poter selezionare tutti i campi. Di visuale, mettere a posto la clip, tagliarla questa cosa l'hanno risolta proprio perché adesso basta impostare la telecamera il quick flow state che ti permette di registrare il video e il file esce fatto e finito dalla telecamera quindi basta che lo prendi, lo metti al programma in montaggio, editi 200 anni, monta, metti i tag di qua di la copertina e poi pubblichi il video su YouTube. Adesso non voglio annoiarvi più di tanto, però, il mio obiettivo di domani è rubargliela dalle mani di Jacob e usarla finalmente, testarla per come la voglio usare io, ok? Uno. al dronista ragazzi dronista che ci avrà su oh, non so Ho quanti k di drone se lo porta in giro bello tranquillo Una faccia watch your head oh the drone, the drone! <ride> vedete ragazzi questi pazzi adesso mi fanno girare su questa cresta e loro non tirano neanche sulle pizze lasciano lì belle sul carrello scendono a piedi di tranquilli tanto poi risalgo io a piedi giusto ora. Ok, ok, abbiamo ufficialmente perso il drone, ragazzi, praticamente ha detto che ha perso il segnale ed è caduto giù dalla montagna. Vediamo se lo vedo. Sento qualcosa. Sento il rumore. Sento il rumore. Eccolo. Eccolo Perfetto. Perfetto ragazzi Ecco qui il nostro torneo Stoppiamo il video Ragazzi ultima location Come vedete il paesaggio sempre mozzafiato Però adesso ci aspetta tipo un'oretta di pedalata Che palle Un'oretta di pedalata Mi fanno soffrire fino alla fine questi inglesotti L'umidità che c'è qua a Madeira è la stessa umidità che c'è nei boschi della Brianza And here? What's here? Quello lì che vedete davanti a me è il trail che noi dovremmo fare adesso e filmare con i droni e tutto da su lì a giù qui. Vedete com'è esposto, cioè su quella roccia lì. Praticamente ragazzi io dovrei passare qui, in mezzo con la bici, stare attento a questa roccia ovviamente, passare qua. Me ne sbatta il cazzo, io non voglio andare lì, io non voglio finire lì. È tutto esposto comunque, perché qua sembra non esposto, ma ho abbastanza paura delle altezze, cioè non sono tantissimo a mio agio con questi strapiombi. è veramente veramente paura, che sia lo shot più rischioso del, del trip. Please, not too many times.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 Altro che velocità, qui vado più piano che posso, io. Right. Tell me, please, when I can go. Whenever you're ready. Can I go? Yeah. Come in! Oh, shit! <laughs> madonna non è per niente difficile ma non avete idea di che cazzo di paura faccia okay. Ragazzi io non sono uno pauroso, cioè vi posso assicurare che di solito quando c'è da provare nuovi trail, sperimentare nuovi salti eccetera, sono il primo a provarli e non mi tiro mai indietro. Ma in questo caso ero un pochino diverso, perché in questo caso non si trattava di provare un trail e al massimo cadere. Se sbagli, se per caso ti tocca dentro il pedale della roccia e perdi l'equilibrio della parte sbagliata, vai giù e non ci sei più. <ride> Ma sinceramente glielo ho detto anche ai filmer una volta, e basta, però al di fuori di quello, ragazzi, vi posso dire che ho passato tre giorni. Epici. Da rifare assolutamente Madeira è fighissimo. Sono stati tutti ospitali, soprattutto voglio ringraziare Freeride Madeira che ci ha scaruzzato in giro in questi giorni con i posti più incredibili dell'isola. Insta360 che ha permesso questo viaggio e ricordatevi, ragazzi, che se volete più info o acquistare la nuova Insta360 One Air S, la trovate qua sotto in descrizione. Ora, ragazzi, devo rimpacchettare tutto perché la vacanza è finita domani ho l'aereo. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al canale, supportate il video lasciando un like se vi è piaciuto il video, ma anche un dislike se non vi è piaciuto e vi ha fatto cagare. Ditelo, perché comunque è un feedback. Come dice il buon Ivan Giussani, seguitemi su Instagram. E ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.